Parleremo anche di eh, metodologia legata all'arco 1. Adesso brevemente, io ho saltato un po' la sequenza di tiro. No? ho saltato un pochettino perché insomma, insomma, insomma, voglio tritarvi i maroni eh, con la sequenza. Se avete qualche domanda da farmi sulla patelletta, sullo string, sul... Sì, dai! No, adesso... Già che io tiro di nudo e sono rispetto a loro, nessuno proprio, proprio il fatto delle distanze come regolarsi sulla panelletta. Beh, intanto, e... intanto facciamo una cosa veloce: intanto eh, abbiamo visto l'impugnatura, ormai non ci sono dubbi, no? Questa è una cosa acquisita, l'impugnatura va tenuta con le nocche a 45 gradi, in questo modo, ok? È assodato. Ma hanno stabilito che questo, questa cosa perché, guarda caso, in questo, mo, in questo modo il punto di spinta è contrapposto a questo osso che si chiama radio, che è contrapposto all'omero, eccetera. Quindi, dal punto di vista anche scheletrico, biomeccanicamente è molto più valido. Quindi, io continuo a vedere gente che tira con l'arco così perché? Perché? Io continuo a vedere gente che tira dolargose, vi domandarete voi? Non va bene. Allora ritorniamo a quello che abbiamo appena detto. La sequenza di tiro aiuta l'arciere a organizzare il tiro. Essa può essere più o meno articolata in base alla maturità tecnica del soggetto, ma deve essere sempre e comunque rispettosa dei fondamentali la sequenza di tiro, una serie di azioni eccetera eccetera ogni arciere deve essere consapevole della propria sequenza di tiro ed essere in grado di riprodurla minuziosamente non ne parliamo, ma ne parliamo ancora quando parleremo adesso poi dell'allenamento quindi questa è la posizione esattamente come per l'arco olimpico, l'arco pumpato, in contrapposizione io mi devo allenare, l'allineamento sul piano verticale, c'è un piano verticale, l'allineamento di spinta e trazione, spinta e trazione devono stare su un piano verticale, su un piano. Ok? Perché non, se non sono su un piano, eh, la fisica me lo dice, se non sono su un piano, spinta e trazione, cioè se io utilizzo l'avambraccio, non trasferisco l'altricipi dei muscoli dorsali quindi non porto in allineamento di spinta e trazione sul piano verticale me ne accorgo da fuori perché vedo che la vedo tirare gente così se vedo tirare gente così vuol dire che le forze di spinta e trazione non sono sul piano verticale sull'arco nudo è molto più difficile ottenere questo risultato no? uno per mancanza di metodologia e mancanza di tecnica, e cioè magari lo faccio ancorare qua con un, un, un omero molto lungo, quindi lo faccio ancorare qua, io ho un molto lungo e quando mai sarò ancorando all'angolo della bocca in contrapposizione, non riuscirò mai, ma dovrò mettermi in questa posizione. Ok? Ci siamo? Domande? Quindi l'ancoraggio, che adesso lo vedremo, varia a seconda di come è antropologicamente messi. Nell'arco nudo è permesso camminare sulla corda, da qui string walking, perché? Perché più scendiamo, più ruotiamo l'arco verso il basso, più saliamo e più ruotiamo l'arco verso l'alto. Quindi più saliamo verso la freccia, il disattento morirà, più saliamo verso la freccia, più saliamo verso la freccia e più ruotiamo l'arco verso l'alto e quindi la freccia avrà una parabola più ampia, più scendiamo più ruotiamo l'arco verso il basso e quindi la parabola sarà più bassa e quindi per le corte distanze dovremo scendere, per le lunghe distanze dovremo salire. E questo ci arriviamo facendo delle poche. Vi consiglio di utilizzare un serving, non così per l'alcol di utilizzare un serving in cui eh, sia facile avere dei punti di riferimento. Ad esempio diamo un back che è nero con delle sfumature vi permette di avere eh, punti di riferimento anche sulla corda anche se non ci sono dei segni veri e propri, non ci sono dei segni, però il nostro cervello, la, la nostra corda la conosce e è molto più facile andare a colpo sicuro a prendere specialmente a 18 metri, dove non so, ovviamente vediamo. Qualcos'altro? Battelletta io consiglio sempre almeno due strati, cioè che sia bella spessa, piuttosto che pochi strati. Consiglio sempre di prendere abbastanza profondo ma non troppo, quindi assolutamente sulle, su tutte e tre le falange. Perché probabilmente non ti riesci a allineare molto meglio in modo più profondo comunque la presa profonda non è che cambia, cambia. cosa cambia? Voi sapete benissimo che spessore della patelletta, presa della corda cambia lo spine dinamico della freccia, quindi cambiando lo spine dinamico della freccia eh, cambia il volo della freccia, quindi la freccia non va più bene perché te hai cambiato lo spine della freccia, ma te la freccia si può cambiare in qualsiasi momento, si può modificare, te devi trovare, e voi dovete trovare i vostri allievi, le loro posizioni biomeccanicamente più efficienti, per loro. Poi lo strumento, quello lo, la si può limare, non si possono limare le dita, cioè io non posso per far volare bene la freccia prendere in una maniera che non mi è comoda, non può esistere se prendo qua che mi andrebbe magari meglio ma la freccia va per, per affari suoi la freccia va per affari suoi perché prendendo qua gli ho cambiato lo spine dinamico che è quello che sconta no? lo spine statico no perché spine dinamico e spine statico lo sappiamo no? cosa vuol dire cioè. quindi <ride> bravo, bravo ti amo bravo ti amo perché se sembra troppo così per scontare Eh, infatti infatti. io eh, posso dare tutto per scontare allora ma sappiamo cos'è lo spine statico lo spine statico è poggiare un'asta su due cunei a 28 pollici applicare un peso di una libra adesso non mi ricordo più esattamente eh, vedere sì. di quanto si sposta in... Eh, 64esimi di pollice, quando si è spostata è lo spine statico. Quindi lo spine statico è quanto, quanto si piega con, delle, con un sistema fisso. E del di delle è il valore di riferimento che sta nelle tabelle, eccetera, eccetera, di quanto è flessibile questa freccia in modo statico, quindi appoggiata su due puni con un peso al centro. Ok? Quindi una buona freccia non solo deve essere perfettamente rettilinea, ehm, pesare uguale, ma il suo spine deve essere uguale per tutta la sua lunghezza. Quindi deve essere uniforme come flessibilità. E questo si ottiene ovviamente con le frecce eh, costose, perché sono state controllate per tutta la lunghezza. Per l'arco duto, credetemi, non serve. Noi che tiriamo solo tre frecce a 50 metri, la nostra tecnica applicata a uno strumento talmente imperfetto, le frecce meno costose sono più che sufficienti per avere performance adeguate, quindi non, non abbiamo bisogno di spendere grandi soldi per, per le frecce. O, ovviamente ovviamente eh, il, la freccia è solo il 10% eh, su, su quello che noi... La tecnica è il 60%, l'arco 35% e il 30% e il 10% le frecce. Perché? Non devono andare a grandi distanze, quindi non abbiamo un grande bisogno di grandi performance di frecce. Logicamente non devono costare troppo poco, perché non sono state costruite in modo adeguato, ma neanche esagerato. Quando mi servirà quel 10%, quando mi servirà? quando porca miseria devo fare tre punti in più per vincere allora se devo fare tre punti in più per vincere effettivamente devo andare anche a cercare il materiale se invece devo ancora arrivare a quel livello lì ad arrivare sempre secondo che mi mancano quei tre punti allora se ho sempre usato VAP comprando la CE magari riesco a fare questi tre punti in più. se no non mi serve lo spain dinamico cos'è? lo spain dinamico è che per effetto di come tengo l'acqua in mano, come l'ho impugnato, quindi come la mia tecnica, come rilascio le frecce in modo più duro, meno duro, più morbido, meno morbido, quanto è più spessa la patelletta. può far variare la spinta della corda sulla freccia, quindi sappiamo benissimo che la corda quando spinge la freccia è la propulsione che le dà, no? la corda non andrà mai in modo lineare come col compound che ha uno scancio meccanico, ma la corda per effetto delle dita avrà il famoso paradosso dell'arciere, provocherà il paradosso dell'arciere, sapete cos'è il paradosso dell'arciere? Una volta si tirava le frecce senza finestra dell'arco, quindi si tirava in questo modo qua. Io devo colpire in quella direzione, ma la freccia punta un bel po' a sinistra. Però, pur, che la, pur tanto che la freccia puntava a sinistra, io colpivo in questa direzione. quindi con un angolo di questo tipo. Okay? La punta era posizionata di là ma andava però in questa posizione, perché per effetto della rotazione delle dita la freccia ruotava intorno all'arco come funziona ancora adesso, ma una volta che non c'erano le finestre, c'erano solo tipo lombò, funzionava così. Quindi ecco il paradosso dell'arciere. La freccia puntata in un punto mandava ma in un altro. Per la punta si chiama paradosso. Quindi ruota e poi scodinzola, ecco. Prende la sua direzione e va verso il bersaglio. Per effetto di tutti questi fattori viene modificato la flessibilità della freccia. Ecco perché alla fine della fiera Tutte queste attività che svolgono il tiro, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista strumentale, e cioè la patelletta, la corda, il tipo di corda, il tipo di presa, la punta è parte, lasciamola stare la punta perché è parte, anche se va, ovviamente va a modificare, come la potenza dell'arco. No, no, ma parliamo di un, lo spine dinamico proprio una volta che ho impartito in un certo modo eh, propulsione alla freccia sono andato a modificare lo spine la flessibilità in più o in meno di quella che è staticamente nominale e questo mi può far variare la mia freccia anche di due, di due salti di tabella addirittura in più o in meno la freccia, la, cioè, quindi, due arcieri diversi. Due io ho, ho tranquillamente degli arcieri che tirano setto, ACS 780, stesso allungo, stes, tagliati uguali, e ACS 70, con le stesse identiche liga. Con le stesse identiche liga. Uno, due, spine più rigida e uno, due spine più morbide. Proprio perché tirano in maniera diversa e modificano lo della abito qualcuno, qualcuno in più qualcuno in tabella qualcuno in tabella quindi non è che io devo per forza modificare, è molto meglio modificare il materiale che non modificare l'arciere se ho una tecnica corretta perché non siamo tutti uguali e dobbiamo adeguare il materiale alla mia tecnica corretta se ho la tecnica corretta adeguerò il materiale non c'è un modello a cui io mi devo attenere e la stessa cosa per vale per il punto di cocco che porca miseria il punto di cocco va a uno down io tante volte sento così da parte degli istruttori il punto di cocco va dove deve andare da dove io tiro tiller già che ci siamo già che ci siamo parliamo anche del tiller eh? Ma partiamo da visto la... che non me l'avete neanche no, chiesto partiamo dal killer allora il tiller nell'arco nudo non esiste non deve esistere il tiller si mette a zero per due motivi uno che non abbiamo non c'è abbastanza sensibilità nel tiro arco nudo per avere una variazione di tiller tale che mi permetta di gestire quello che è in grado di fare il tiller due non è il tiller che fa sincronizzare i flettenti Cavolo non me l'ha mai detto che è il tiller che fa sincronizzare i flettenti una volta, adesso questi eh, questi magari avevano un senso utilizzare il tiller che manca modificabile adesso i flettenti le fanno tutti uguali ve lo assicuro sono precisi sono precisissimi i flettenti non le fanno più a coppie le fanno tutti uguali tutti uguali poi le marchano e sono controllati. I riser le fanno con macchina a controllo numerico, sono super precise le geometrie. Quindi il tiller si mette a zero. Cos'è che fa sincronizzare i flettenti? È il punto di incocco che farà sincronizzare i flettenti. Fisica, eh? Che fisica? È il punto di incocco sincronizzare Io dovrò al limite, se proprio voglio strafare, fare delle... ho eh, una tecnica adeguata, che sono bravo, cioè sono ripetibile, e ne parleremo quando parleremo di messa a punto, un po' di più, e cioè a 18 metri, anche a 15 metri, sono in grado di mettersi in frecce in un diametro di 20 cm. Se io non sono in grado di mettersi sì, in frecce in un diametro di 20 cm, la messa a punto me lo può fare anche un altro, è inutile che la faccia io, perché la mia variabile è talmente grande, se parliamo di insiemi, che quello che mi fa la messa a punto ci sta dentro, non è, non è possibile. E sono due grandezze diverse, cioè quello che, la messa a punto è tal, è, quello che modifica la messa a punto è molto più piccolo della mia cattiva tecnica, del mio errore, ok? Quindi non no, ha senso. C'è la parte dove sono la cicliera volante, la pezzi. Esatto, prima. Dibbi? E quando dovete valutare i punti di incontro, ottimo. ottimo. <ride> Quindi io posso agire sul killer eventualmente, se la mia tecnica è buona, per abbassare il più possibile il punto di incontro, qualora mi risulti più alto del normale. Adesso, vediamo qual è il più alto del normale. Prima di parlare del, del punto di cocco più alto del normale, un'altra anomalia che sento, che va anche qua, va contro le leggi della fisica, ah, ragazzi, Newton non l'ha ancora sotterrato nessuno. In un sistema chiuso, in un sistema chiuso, le forze applicate si dirigono verso la parte di minor resistenza ok? se io prendo qua quale sarà qua, sotto il punto di coppa quale sarà il flettente più impegnato? no, è quello superiore perché c'è minor resistenza allora nell'arco nudo se proprio vogliamo strafare se vogliamo, vogliamo delle prove dovremmo sempre impegnare un pochettino di più quello superiore se il nostro ancoraggio fa sì che noi abbiamo uno stream molto basso ma lì ne parliamo, apriamo qui un altro discorso qual è il punto di incocco accettabile allora io ho tirato l'ho visto tirare anche con 7 ottavi di punto di collo 7 ottavi vuol dire quasi un pollice allora, il punto inferiore eh? più 7 ottavi più 7 del primo punto ok diciamo che io non mi fossilizzerei troppo sul fatto di avere un punto di incocco troppo alto e per troppo alto intendo dire 3, 4, 5 ottavi potrebbe essere più che naturale, se oltre 3, 4, 5 ottavi io proverei a modificare il tiller per vedere se siamo stati scarognati c'è qualche problema sui flettenti provo a girarli, provo a invertirli, provo a vedere cosa succede, a vedere se riesco ad abbassare un pochettino appunto, il punto di conto. In caso contrario non me ne farei un problema, io ho tirato anche con 7 in ottavi, con frecce di alluminio, completamente fuori spagno, però non eh, fa tutto il decento, assicuro. Qualche dubbio? Sì. Sì. Tanto. il punto di incocco deve stare un ottavo no, no. no. no. Quando si fa insegnare la corda, con l'arco nudo si, si, si gira sulla corda. Il punto d'incocco di come, come influisce in questo caso? E influisce. Eh certo. Influisce. Influisce perché? Se io, tiro in, io, se io tiro in questo modo qua, vedete? cosa succede? la freccia la freccia qua c'è un angolo e quando lascio andare si forma l'angolo di spinta quindi ci sarà sempre un alzamento della freccia saltiamo si ha messo a punto ma si ma sì, ma non dobbiamo fare quindi se è vero come vero se è vero come vero che nel rilascio manuale abbiamo il paradosso dell'arciere e la prima piega che alla freccia per poter lo scondizionamento che abbiamo verso il bersaglio, l'abbiamo visto in tutti i filmati, è sul piano orizzontale, ok? Vero? Non c'è su questo, è sul piano orizzontale, quindi sappiamo anche che l'andamento sul piano orizzontale, adesso lo porto sul piano verticale per farvelo vedere. E per ventri e nodi, si chiama così. Ventri e nodi è un andamento sinusoidale. Cosa vuol dire ventri e cosa vuol dire nodi? Ventri sono i massimi positivi e negativi, i nodi sono quelli che stanno sempre a zero, ok? Quindi ci saranno dei punti più o meno messi in questa posizione qua, dipende dalla dallo spine della freccia dal tipo di freccia dipende da un sacco di fattori in cui questi due nodi stanno sempre a zero quindi viaggiano in modo così orizzontale ma ci sono due punti che sono sempre a zero la messa a punto dell'arco dell lo spine perfetto dell'arco sarà quello che mi permette di avere indipendentemente dalle flessioni di avere i nodi nell'arco olimpico abbiamo due nodi nell'arco compound abbiamo quattro anche volte anche di più, quindi abbiamo una flessione sinusoidale invece nell'arco limpio e nell'arco nudo, una sola, in cui i due nodi devono stare perpendicolari al centro del bersaglio. Allora ho raggiunto la mia messa a punto nel quale ci sarà pure questo scodinfiamento che, che vuole, ma i due nodi sono in perpendicolare al bersaglio e la freccia cioè andrà. il bottone di pressione mi serve per l'appunto per, per variare di poco la prima piega, no? quindi la prima piega non essendo rigido, l'ideale sarebbe anche non avere il bottone, avere un, un center shot perfettamente rigido e avere uno spine perfetto, non ho bisogno del bottone, se io ho un rilascio sempre uguale e perfetto e ho una freccia con lo spine perfetto non ho bisogno del bottone di pressione il bottone può essere iniziatato non avrei bisogno il bottone di pressione la variazione della molla quindi una pressione me la dà sulla prima piegatura in modo tale rendere ottimale la perpendicolarità dei due nodi verso il bersaglio. qualora non fossero perpendicolari se no la freccia viaggierebbe così scodinzolando o viaggierebbe così scodinzolando. Quindi, me la raddrizza, mi raddrizza i nodi in modo tale che la freccia, abbia meno attrito con l'aria, sia più precisa nel volo verso il bersaglio. Ok? Sempre grazie anche allo spain dinamico e grazie al bottone. Nella messa a punto si utilizzano le, le aste spennate. Perché? si utilizzano la stessa età perché una freccia rigida senza penne tende a scodinzolare verso sinistra una freccia morbida senza penne tende a scodinzolare verso destra. questo è un dato di fatto a noi ci basta quello no? una volta messe le, messe le, le penne questo argomento eh, si minimizza ecco perché tiriamo le frecce spennate e le frecce impennate frecce spennate andranno nel centro perché abbiamo minimizzato il cattivo spine ma con la freccia spennata l'abbiamo enfatizzato e quindi vediamo le due differenze effettive. A noi ci interessa moltissimo il punto di incorpo, quindi con la spennata prima di tutto dobbiamo capire, tiriamo 15 metri va benissimo, dobbiamo capire se i flettenti chiudono nello stesso modo. E questo lo capiamo solamente se la spennata è alla stessa altezza delle impennate, prima di tutto. Dopodiché andiamo a capire qual è il nostro spine dinamico spin ottimale. Dinamico se la freccia è troppo rigida o la freccia è troppo sì, lunga per, per il, il nostro di modo di tirare. Quando si parla di spine dinamica si, si parla del risultato proprio del tiro. Che risultato? del volo della freccia. Sì, più che l'analisi del volo della freccia, io, come, io lo, come la tiro io la freccia modifico lo spine statico il tutta una serie di attività fisiche e di materiali patelletta eccetera eccetera modo di, modo di tirare modificano il, lo spine statico e per l'appunto diventa spine dinamico che può essere le due cose quasi mai coincidono quasi, quasi sempre hanno bisogno di una sistemazione. O aumentando la potenza dell'arco, diminuendo la potenza dell'arco, aumentando la punta, diminuendo la punta, anche se, credetemi, si, la te teoricamente si dovrebbe fare il contrario, cioè io dovrei progettare la freccia ottimale, vale di più per l'Olimpico e il per l'arco nudo possiamo da dire agire sullo strumento, ma teoricamente per Olimpico compagno si dovrebbe progettare la freccia ideale e dopodiché variare il resto per renderla compatibile con la freccia ideale. Olimpico Compare. Nell'arco nudo abbiamo più margini perché? Perché possiamo anche tenere fuori i 10 cm della freccia dal, dal riser. Non abbiamo il clicker, non abbiamo... La freccia, l'allungo più un pollice 3 quarti possiamo tranquillamente tirare con frecce così. Quindi possiamo comprare frecce un pochettino più lunghe, tagliarle un centimetro alla volta e fino ad arrivare a quello che ci interessa. No, poi magari piano piano arriviamo ad avere magari la freccia qua, non ce ne frega niente, non abbiamo un clicker da dover uscire. Invece olimpico e compound hanno delle misure ben precise, perché uno olimpico a uh, clicca, quindi la freccia più di tanto può essere lunga. E il compound, anche il compound, deve delle misure precise, non può avere la freccia troppo in là, dal suo, dal suo resto. No? Vai.